Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, questo è un video che viene una volta l'anno, per fortuna ed è il video dedicato a MyProtein in occasione del Black Friday come sapete MyProtein non si limita a fare soltanto il venerdì di sconti ma fa sempre tutta una settimana quindi da domani lunedì 22 fino a lunedì 29 ci saranno tantissimi sconti ve lo dico, gli sconti variano giorno per giorno, tendenzialmente aumenteranno andando verso il fine settimana. Questa è una settimana in cui il sito viene bombardato di acquisti e quindi è molto probabile che già ora di venerdì tante cose saranno andate sold out. Quindi per questo io faccio questo video domenica, lo vedrete domenica, poi voi potrete decidere se rischiarvela arrivando fino al venerdì oppure fare il vostro acquisto in tranquillità partendo domani magari usufruendo di uno sconto minore. Scelta vostra, fate come volete. Ah, ovviamente cose che io mi scordo sempre, sul sito utilizzando il codice FASHIONS avrete sempre uno sconto maggiore rispetto a quello del sito e se accedete al sito tramite il link che trovate qui nell'info box, che io vi metto il link a ogni singolo prodotto, io ricevo una commissione sul vostro acquisto A voi non cambia nulla Voi ricevete lo sconto E io ricevo una piccola percentuale Se lo farete io vi ringrazio Significa che mi supportate Che vi state ringraziando per questo video Ok, ora andiamo <ride> dalla limited edition di questo Black Friday hanno creato una mini collezione fatta di top, leggings, felpa e maglietta con due eh, design o la scritta move o la scritta lift entrambi sono disponibili in nero e rosa io li trovo molto carini ovviamente team move e eh, fra tutti i prodotti che ci sono, io vi consiglio le t-shirt e la felpa. Ora passiamo ai leggings. Come voi sapete, io con i leggings sono abbastanza puntigliosa, perché per me il leggings ideale è un leggings a vita alta, abbastanza strutturato, quindi che dove lo metti sta, che non cade, morbido, ma allo stesso tempo coprente, e che presenti meno cuciture possibile, per evitare che le cuciture stringano, creino tipo camel toe eccetera sapete che negli anni io ho avuto degli amori per dei leggings ad esempio il warp knit purtroppo questo è vecchissimo di due anni fa l'anno scorso abbiamo avuto il Row training seamless purtroppo anche questo non esiste più quest'anno ce l'abbiamo c'è ed è il composure seamless questi qua sono a vita alta strutturati in quanto hanno le ribs senza cuciture, quindi nessun calme E tra tutti i precedenti, questi sono i più morbidi. I più leggeri, però veramente questi sono morbidissimi. Cioè il tessuto è imbarazzante da quanto è morbido e stretchy. Pur rimanendo in eh, posizione e non essendo calante. Quindi questo, primo in classifica, ve lo dico subito perché così potete correre altrimenti se non lo trovate il secondo classificato secondo me sono i Composure normali oppure gli Adapt Camo questi vedete la differenza sono con le cuciture ciò nonostante non sono così invadenti, fascianti o pressanti ammetto che l'Adapt Camo la prima volta che lo metti o a me personalmente stringe un pochino in vita però dopo un po' cede in classifica abbiamo i Tempo Seamless, questi a me non fanno impazzire perché li trovo troppo leggeri e troppo fini, per me sono perfetti da mettere sulla neve e sotto il pantalone da sci, perfetti, non mi ci allenerei in palestra sinceramente, li trovo tro anche troppo fascianti, non, non mi trovo bene. E gli Shape Ultra Seamless che sono gli stessi dell'anno scorso, già l'anno scorso non mi avevano fatto impazzire perché... Eh, non salgono bene, secondo me non sono una vita alta, sono una vita media, quindi nel momento in cui magari uno scuotta, me, me li sentivo proprio scendere, e eh, a me non, non piacciono. Ultimi in classifica, eh, sapete che io sono molto sincera, i velocity, reflective, e i tempo in reprev, no, cioè no, troppo, troppe cuciture, troppo stretti, troppo fascianti, no cadono, vita bassa, no inoltre questi e tutti quelli che hanno la eh, stringa vi faccio vedere cosa intendo come stringa per me sono un no, io questa stringa la trovo veramente tremenda, stringe sulla pancia fastidiosa eh, se li porti su ti fanno il camel toe e ti stringono in vita accentuando mh, quella che io chiamo buzza anche se cioè, hai una pancia normalissima, invece se li porti più giù ti segano. Quindi io personalmente quelli con questa banda eh, cerata, per intenderci, li sconsiglio di tutto il genere. Sia che siano shorts, sia che siano leggings, qualunque cosa. Per me è no. Direi che con i leggings abbiamo dato, possiamo andare oltre. Parliamo di top. Allora, top, magliette, bra, eccetera. Dovete sapere che sul sito di My Protein ci sono tante magliette magliettine di 100% cotone, sia da uomo che da donna. Questa, ad esempio, che mi ha fatto personalizzare una ragazza, è una canottierina ed è di cotone. Ma ci sono tantissime magliettine, sia crop top che normali, e anche da uomo. Jimmy le usa tantissimo, ad esempio, sotto le giacche. E sono veramente valide. Il cotone è di buona qualità, super consigliato. Sono delle super basic. Super consigliate, cioè io mi trovo veramente bene, soprattutto come magliettine d'estate oppure d'inverno come sottomaglione, sotto super, perfette. Passando poi a dei crop top un pochino più divertenti, il mio preferito in assoluto, come lo era l'anno scorso, lo è anche quest'anno, in quest'anno sono usciti un sacco di nuovi colori, il crop top a maniche lunghe aperto dietro. Ce l'ho viola, ce l'ho rosso, ce l'ho nero, ce l'ho blu, ce l'ho di tutti i colori. Lo amo profondamente, ovviamente è di un tessuto tecnico, quindi eh, dopo che lo metti una volta puzza. Come qualunque tessuto tecnico, eh, sono fantastici, sono bellissimi, pazzeschi, tengono caldo eccetera, però... Questo ha maniche lunghe, invece per quanto riguarda i crop top a maniche corte, ci sono mh, due che posso consigliarvi, che sono il crop top tempo e il curve crop Short sleeve. Oh, Madonna sti nomi! Comunque, sono questi. Sono dei crop top, sempre in tessuto tecnico, a maniche corte. Io la prima volta che l'ho visto ho detto, crop top a maniche corte devo dire che non è male mi, mi piace io mh, in palestra ho questo stile in cui metto i leggings eh, il bra e non indosso delle canottiere tipo quelle lì volazzanti non, non mi piacciono eh, ne ho pochissime e le metto raramente preferisco sempre dei crop top delle cose un po' più aderenti ognuno ha il suo stile quindi no judgment here e eh, devo dire che con questi e eh, ci sono di diversi colori, eccetera. degradati, tinta unita, un pochino più strutturati come questo, che non vanno a sostituire un bra, mettetelo sotto il bra, mi raccomando. Io li trovo veramente veramente carini. Fra tutti, uh, un crop top che vi sconsiglio, perché è bellino, non è male, però non mi piace molto, è il Shape Seamless Ultra Long Sleeve e ve l'avevo anche fatto vedere già in un video unboxing e sono questi, ci sono di diversi colori bordeaux, blu, nero, bianco ehm... ni uh, puzzano particolarmente dopo un po' e non, non ti danno nulla ammetto che quello bianco è veramente bello e l'ho usato tantissimo forse non mi piacciono perché questi colori non, non so non me li vedo molto bene addosso, non so perché uh, però fra tutti vi consiglio qualcos'altro, però comunque dai, cioè, non è male, è un 3 stelle rispetto al 4 delle, degli altri, dettagli. Passando ora ai bra, devo dire che tutti i bra di MyProtein sono validi, sono diversi e hanno strutture diverse in base a il tipo di allenamento che fate? Io personalmente quando devo fare un allenamento cardio preferisco non avere tanta roba addosso, quindi uso uno strappi bra ad esempio, quindi bretelline super sottile, pochissimo ingombro di bra, eh, super leggero. Però comunque con le coppette, perché per me i, cioè, i bra devono avere del supporto, del sostegno, devono dare sostegno. Non, non, cioè io ve lo chiedo col cuore di non prendere per allenarvi dei bra così, cioè um, di cotone, con questi non lo so, ci potete stare in casa d'estate, cosa che io ho fatto, comodissimo, questo è 95% cotone e 5% allassan perché è elasticizzato, ma con questo non ci si allena ragazzi, no. No, no, che voi avviate poco tette, tante tette, non allenatevi con queste. Dovete avere del supporto, del sostegno, perché magari state facendo dei salti, dei balzi e... no. pigiama, no workout. pigiama, no workout. Quindi, a parte quello, la maggior parte dei bra che trovate sul sito... È valida. I miei preferiti in assoluto sono questo vecchissimo, il cross back, quindi l'incrociato dietro, ce l'ho bianco, l'ho super utilizzato. Ammetto che è un pochino basso, quindi a volte mi sembra un pochino di sbocciare, io che non ho seno, quindi posso immaginare qualcuno che ha seno. Infatti per qualcuno che ha seno consiglio qualcosa di più eh, coprente e uno dei miei preferiti, che tra parentesi anche perché non ha seno è bellissimo, è questo qui che è il women's adapt sports bra che ha questo collo alto è bellissimo è bellissimo io ne sono innamorata persa c'è cioè in nero blu e rosso a me piace tantissimo lo trovo molto elegante molto bello a me il collo alto nei bra piace tantissimo è un collo all'americana e eh, su my protein c'è soltanto questo modello Altri modelli che utilizzo abbastanza sono i Power Ultra, che sono un pochino più strutturati, eh, si possono anche incrociare dietro, molto carini, ripeto, i bra sono tutti molto validi, dipende poi da cosa volete fare. Mi raccomando sistemate sempre le coppette che magari viaggiano e purtroppo con i colori un po' più chiari eh, si vedono Rischiano di sì. si rischia che si vedano invece quando invece questo in nero non, non si vedrebbero invece vedete qua un pochino si nota Passando agli shorts Mm, sicuramente i modelli che io preferisco sono i cycling, quindi che hanno una lunghezza della gamba che arrivano più o meno a metà coscia, a me almeno, perché io indosso una S, sono anche 1,76 metro quindi mi arrivano a metà coscia. Quelli che io amo eh, alla follia sono gli Ultra Seamless Cycling, io li ho in tutti i colori, tutti, li ho tutti quest'estate sono andata matta e li ho presi tutti questo è bellissimo, è un rosa cangiante, guardate che bello che è mentre gli altri non sono così cangianti, sono uh, basic ma sono bellissimi, bellissimi io li amo alla follia e molto simile ma diverso sono i Velocity Seamless Cycling che sono questi qua degradé, la particolarità è che sono più pesanti e hanno la taschina dietro per la card, per il telefono di questi ci sono anche i eh, leggings lunghi e io non li ho mai provati quindi non so bene dirvi se sono validi o no però essendo degli ultra temo che siano come tutti gli altri quindi a vita media che quando squatti scendono mh. Non mi ispirano molto. Molto meglio i composure questi qua. Fidate. Attenzione con gli shorts, perché passare da un modello cycling a un modello booty cambia molto. Nel senso, il modello booty è veramente booty, cioè nel senso ti fa la chiappa. Cosa che io non mi sento di indossare eh, in palestra, perché sono molto corti e io non, non indosso shorts troppo corti, come ad esempio questi questi perfetti per allenarsi a casa secondo me e, eh, però vedete questi hanno questa striscia questa banda in vita a me mm. Mm. Mm. no molto meglio la vita alta che copre bene che ti, ti, ti, ti affascia, ti abbraccia il corpo questi qua ti segano pantaloni della tuta allora è difficile trovare sul sito di MyProtein dei pantaloni della tuta che non siano ultra felpati Anzi, sono inglesi, lassù fa freddo, lo capisco, però in Italia non è poi così freddo, o meglio, vogliamo anche dei pantaloni della tuta normali. Quindi la maggior parte dei pantaloni della tuta e delle felpe sono felpati, quindi hanno il peletto dentro, sono perfetti per l'inverno, caldissimi, eh, lì scegliete il design che più vi piace. Però se siete alla ricerca di un pantalone della tuta che non sia è felpato dentro, la linea che state cercando è la linea training. E hanno fatto questo pantalone bellissimo, che è a vita alta, che sembra abbia le pants e scende con il bracciale in fondo alla caviglia. Non ha le tasche e dentro sono normali, non sono felpati. Le adoro, cioè per me questo è un pantalone della tuta comodissimo, non troppo caldo, ultra versatile, mi piace tanto il modello, sta bene, io adoro la vita alta e poi la gamba libera. Vedete questo colore un pochino um, slavato, c'è anche la felpa, questa è una felpa dell'anno scorso quindi non so se c'è lo stesso colore, però la linea training è sempre questa e quindi sempre questo colore un po' slavato e dentro è... Um, non è felpato, sono 100% cotone e anche per questo io adoro questa collezione, super consigliata, cioè questo pantalonino verde è bellissimo, bellissimo. Oddio, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla conclusione di questo video. Io spero di essere riuscita a darvi un pochino una guida per orientarvi dell'immenso sito di abbigliamento di Myprotein. So che ci sono tantissimi altri prodotti tra cui, ad esempio, vedete, mi stavo già per dimenticare che l'ho tirata fuori all'ultimo, la giacca, questa giacca è felpata dentro, mezza stagione, perfetta, io mi trovo benissimo, l'ho utilizzata ehm, fino a che non ho tirato fuori il giubbino pesante, e eh, è, una per, è una giacca perfetta per andare ad allenarsi, diciamo, ci metti il felpone, questa è una meraviglia. Ok, ora spenso e spero di aver detto tutto. Dovrò sistemare tutto, che casino. Basta, vi ricordo il link, il codice, andate. Andate, andiamo, ciao. Ci vediamo nel prossimo video. Fatemi sapere alla fine che cosa decidete di acquistare. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!